O non vuole dormire da sola. Metti al tuo fianco la sua culla. Con Baby Monitor sveglia, Dario. Sveglia, Dario. L'ora di alzarsi! Sveglia, Dario. Sveglia, Dario. L'ora di alzarsi! Il tuo Baby Monitor ti dice: Viaggio giovani.tv Videran. Il verde fa ca. Dormi con me. Con Baby Monitor.